Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynamitex e Marco007 E siamo tornati su Pokémon Let's Go in In questa parte siamo alla Vandogna. Dove dobbiamo fare delle cose Io non so cosa però Nell'ultima puntata abbiamo finito la torre Pokémon Però il nostro Il coupon che stavamo inseguendo è stato rapito dal Team Rocket Quindi ora, ora ce ne andiamo dalla Vandogna. <coughs> ora andiamo a Zafferanopoli, credo Per, per cercarlo Forse per se è tagliata però. Qual è il Pokémon che è tondo e morbido? Chiglipa. Togedemaru. Kirby. Kirby è un Pokémon. Clarissa. Clarissa. Ok, proseguiamo. Che cosa troviamo? Ma Malibu. questa era tagliata. Oh bro? no, c'è spuglietto. No, non è tagliata perché non sappiamo se l'abbiamo già vista. Oh no, c'è spuglietto. Yay. Pokemon, Pokede, Pokémon. Po po po pietra, pietra focaia ah avevo letto pietra focaccia per un momento mmm <ride> <ride> gnam stavo già pensando ci wow tu pensi Mai vai vai vai vai vai vai vai vai che cosa vuoi non ho capito ehm uh, vulpiz si evolve per pietra focaia chi se ne frega oh, Anzi ah, sì, no, si sì, si sì, si sì. si evolve per Piet oh, con la pietra focaia non fucaia. ci serve non ci serve è scarso non ha nemmeno la metà di... si sì, di... ma non ci serve per il pokédex oh mio. non ci serve per il pokédex perché non prenderemo tutti i pokémon prenderemo il minimo indispensabile eh, il minimo indispensabile è il pokémon che troviamo in natura oppure che possiamo scambiare in qualche modo o che possiamo evolvere no è uno spreco mentre troviamo... ma le possiamo comprare le pietre pokémon la possiamo vendere allora questo. minetales non ho, Ma so è no, non ho mai visto. il so Bulpit Shiny. Non ho mai visto sto fatti. Sì, sa so che era il Bulpiz Shiny. Sì. <ride> non ne venivo neanche accorto, infatti poi ho detto cacchio, dovevamo usare il Bulpiz Shiny. Quindi? No, e li mettiamo gli indorina? Wow Che utilità trovo E ora prendiamolo lui Perché? Perché? Perché sì, l'abbiamo già Non è vero Sì però. che è vero Allora andiamoci No, no, no E comunque dobbiamo combattere con questa È una fantasma allenatrice o un cucci Fantasma allenatrice Ehi non mi disturbare lo... no, Dove... Non dobbiamo leggere i dialoghi, sì, mi sono sì, sì. sempre Molto è venuta sta grande idea. Okay. No. Siamo Lelly Kelly. Le tue carta, bravo yeah! No, le tue scarpine, oh, yeah. Siam li Cosa oh forte io Siamo le che le carino. Cos'è a volte contro psico? Contro i psicopatici usi mattoni, funziona Morso, morso, sì. Sì, certo, come no? La paura del buio non è nulla contro la paura del veleno. No. Hai visto? Ti coraggio è fortissimo <susurra> Hai visto che potenza Ehi <susurra> E muori cadavro Ora cosa vuoi fare? Eh? Eh. Ti vuoi evolvere? Sì. <susurra> Io mi voglio evolvere Non voglio ah, Sì Dale Eh? E lo stadio finale. No, c'è anche una, una evoluzione dopo questa. È vero. Questa comunque è tagliata. No. Sì. Non abbiamo neanche visto Machok Macho che l'abbiamo visto e vero L'abbiamo già visto. Idrovampata. Sì, l idropo. l idropol idropompa. Idropolpacciata. Visto che c'è idropompa. Mamma mia! Ma cosa? Se <ride> sì, perché sei sfottato o perché è un getto di acqua bollente? Ah, ok. Almeno. Stupido, ma. Almeno ha senso. Non sì. hai visto che quando c'è l'animazione del, del getto. Sì, si sì, si sì, lo so. Che è il sì, rosso. Si si. Sì. Boom. Sì, eh, sei sì, tipo in fuoco con moto in testa, signori, che è potente Io ben, eh, comunque è tagliato è non è tagliato si, l'abbiamo già visti non è vero li abbiamo già misti <ride> li abbiamo già brocchi. E vai, va, proseguiamo no, erbalda, ninetales non potevamo pure La non ne volgono ce l'abbiamo già Ah, eh, cioè abbiamo ancora un non-shiny visto che c'è quello cioè abbiamo quello shiny, specie cioè quello non shiny cattura. Beh, eh. una volta che ne fai catturare un po' di.. Non... No, è scarso. Via, via. No, in realtà è buono. 3,96 di PL rispetto Eh, ormai è eh, scomparso. Eh, no, è colpato, colpa tua, Colpa eh, tua? Andiamo avanti. Tu, fare Non ci serve. No. Addio. Rischiato. rischia tutto? Sì. Perché si chiama così? Non dire che avvolto, no? si api un oh, pesce. Io ho una pianta, sai che fanno le piante ai pesci? Le mangio. Appunto! Sì. <ride> non hai mai visto qualche pianta sott'acqua a mangiare pesci. But... <ride> le uniche pe piante che stanno sott'acqua sono le altre... Non è vero. Che cosa dici? Non sei super Sì, sono le no, uniche altre... Non è vero. Non è vero. Dimmi un altro tipo... Che potenza! E, le... e poi? E poi? E l'unico Pokémon di tipo elettro che abbiamo? Sono più veloci? <coughs> no. No, tu. Perché? Seeking l'avevamo già visto. No, non l'abbiamo visto. Prima volta. la prima. Anche perché l'ho rischiato la prima notte che l'abbiamo visto. Al reperto, musale <ride> di livello, che cacchio. Al reperto è da 30 anni che non lo Torniamo al centro poker No. <ride> Io li posso davanti. Vai a combattere. In Combatti e prendi la Ora vieni. velocità Ma a sto punto uso ivi Vai, Combatti. Questo è quello critico. No, ma io ho champ e tu Evi. Sì. Ma che dice? Così inquietante. Ok, siamo tornati, abbiamo battuto il cervellone e abbiamo curato no, il Pokémon 900 poco. Il cervellone l'avevamo già battuto. Sì, dai, dobbiamo mostrare ancora. No, va bene. Benissimo, ho dato il tratto. Mm. Visto, taglio. Ok. Eravamo pure mazzati, Siamo pure mazzati. Ok, il nuovo tizio. Per vincere le lotte serve strategia. E megafono. No, e anche dei Pokémon buoni, quindi. quindi. vediamo quanto fanno schifo mm -hmm. i tuoi. Tecnico del suono. L'oris. Un gioco non ho già visto. No, non è vero. non Cos'è buono? No, questo è buono contro Ah! Cos'è buono contro oh, Vabbè, io trovo un pata. Stupido, stupido, stupido. Io non ho nulla di super efficace contro l'inverno. Io non so cosa è super efficace contro l'inverno. Che schifo. Ma cosa intende fare? Che wow. mare. Take that. Ecco il velo dolore, le foglie, non l'elettricità. Hai visto che diventa rosso? Sì. sì. dal calore. Yeee! Yeah. Ma ora evolvi. Buon. No, al 32. Ma fa l'evolvero ho detto. Dai le caramelle. Blast to us. Blast to us. Yee, Dynamiteets. È superato Dynamiteets. Cioè, te stesso. Cosa? Tritto mentale. Vai. Superato, la, prendi, prendi la un po'. po prendi la pocketball. Non ci arrivo. Lui c'è un cespuglio. No. Ci sono due, due gemelle identiche. Fatemi passare. Miao, fai così Miao. Oh, no. uh, miau, fai cose <ride> carino, miau. Oh mio. Oh miau. Antonietta. <ride> Ma tipo alla squadra di tre, miau. <ride> ok, abbiamo battuto ora sua gemella, sorella gemella. Devo confrontare la felpacca, non vuoi partecipare anche tu? No! No, do le dobbiamo scontare una di qua e una di là, così ti, ti davano le spalle. ma no, non so che cosa ci trovi tu. Tanto è utile, infatti. Megan. Megan. Meg. Ok, abbiamo battuto. Ora c'è questo qui Questo qui. Un attimo. Vediamo se abbiamo delle caramel. Mm. Okay. Uh, ah è vero, abbiamo un casino di cose da vendere. Esatto. Non possiamo buttarlo. No. Non Vai. <ride> mi piace studiare i Pokémon, ma mi no. piacciono anche i Pokémon. aspetta. <ride> mi piace studiare i Pokémon, ma <ride> <ride> Signora, scusate. Si <ride> Sto parlando con quel ragazzino laggiù. Nicolo come coperti. il copernico che okay, l'abbiamo battuto ora possiamo andare avanti finalmente, si spera Sì, dico ma un attimo uh... no no niente ah sì, no, no niente ma no, per piacere qui ci sono cose nascoste Beh, vai avanti ti prego Voglio. Vuoi le pozioni semplici? Bella schifezza. Buongiorno. Sono venuto a fare il controllo qui. Me ne vado da subito adesso. Ok. <coughs> okay ora, ora possiamo spacciare le droga visto che sei andato il poliziotto. Io uh, ho parlato di. Tu ti dichiari in arresto per una criminale. Cosa bella? Ti dichiaro in arresto per spaccio di droga e per aggressione al pubblico ufficiale. Scusa, chi stai rincorrendo? Sto sto andando in modo. che ti Posso bloccare qua. Fermati! Sei un fantasma, non funziona. Fermati! Arresta lei! Vieni, combattici. Ah, lei spaccia altro. Combatti. Signora mi deve dare i soldi perché così posso arrestare quell'altro tizio. Nessuno paga le tasse, quindi nessuno paga i poliziotti per aver fatto il loro ah, lavoro. Ah, quindi io arresto resto chi vuole. <ride> Elisier. E loro? Ho... Eliser nero? No. Ok, va bene. Tutti i razzisti. Quante l'aliena hai? Due, tre, no, tre, tre, ok. Luisa. Non la voglio. Tantallenatrice. Ma intanto Rawichu, Rawichu, Rawichu, Maurice, Maurice, Gumbawi, Ruigi, Ruigi, Gruigi Gruigi Ruigi, Ruigi, l'abbiamo già visto Ruigi, Ruigi, Ruigi, Ruigi, Ruigi, Meno male che Meno male che Ruigi, Ruigi, Ruigi, Ruigi, Ruigi, Ruigi, Ruigi, scars lo sai che in ogni episodio di griffin dicono what the hell eh in ogni episodio griffin, no? uh, di griffin almeno un personaggio dice what the hell non mi interessa what the hell Peter Peter Peter what the hell are you, doing you okay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 non ho, ho letto bene, ho letto mio nonno ha imparato qualcosa. No, 3 l'abbiamo già visto, credo. L'abbiamo già visto. Sì, ok. No, è fortissimo. Oh no! Niente, sono morto. Fogli oh, yeah, la ma! Però non morirò prima di averlo ucciso. È portato con me. possiamo vedere finalmente che cos'è un in realtà un tutt'io neanche un video ok si sì, non l'abbiamo mai visto ecco, si sì. dipende da qui perché se non erano io no no se non avevamo mai tagliato ok mm. si sì, che tipo è il ghiaccio si sì. che okay, avevano l'accio allora, va bene Oh no, I'm almost dead. Mm -hmm. Ciò. Eh. Io sto morendo. Non mi interessa. Muori pure. Se attacca a me sono finito. Ah, lì. Sì. Wow. <laughs> Se faceva a me mi brava. Ah, sì. oh, sei più forte di quanto pensate. E... Ok, andiamo. Ci siamo a 25 minuti. Cavo, fa... Cioè, arrabbiamo Zam. No. Vediamo. No se avessimo un ciclo se abbiamo già. se avessimo un ciclo di a bene a popolo ma come vedi è a passo quindi non, non ci abbiamo ai ah, coach cosa sente una piccola strada che porta da una città all'altra? e eh, non so spiegarti perché ma mi piace Ok dunque, sei pronto a lottare? Ci sto. Ma chi dicono? Non senti questa musica? È la colonna sonora della tua sfida. Sconfitta! Quale della sfida? Sconfi della tua sconfitta. Mm. Bella colonna sonora. <ride> non fai. Nitsuhiro. Mitsuhiro. Mitsuhiro. Parfetchelo. Mitsuhiro. Mitsuhiro. Mitsuhiro. Con il porro in mano. Dovevo andare al centro portico, non stupido però. 118! Io mi curo, se pocciamo. 118? Cos'è <ride> la ah, super pozione? Sveglia è una pozione. Cioè. Lo so. dai vai! Sì, vabbè. Sei stupido! Sei comunque in pericolo! No, tu. Hai visto? Sono in pericolo. Sì. Che faccia io, guarda. Che faccia io, facciata! I can't believe it! Prenditi i B femmina. Ho, ho, ho. Tu prendi il telecomando da telecomando. Joy controller. Togli quel cacchio di joy, joy controllatore. Ok. Mm. Sei un troll di internet. Adesso vi faccio vedere io. E Oppii! Che ha marzato! Fine, fine, fine. No, e di basta, basta cantare. Raccogli. Ecco. Oh, Jigglypuff a forma di coniglio. Wow. <ride> anche <è ride> chiamato Wigglytuff. Wig Wiggly uh, Wigglybuff. Qual è l'evoluzione Wiggly Wiggly Wiggly Wiggly di Wigglytuff? Come <ride> si <tough>. fa? L'evoluzione <ride> di Wigglytuff? Sì, si sì, c'era uh, buff qualcosa. Ah, no, è la, la, la, pre la prevoluzione. La prevoluzione di Gigli. Sì, come si chiama? Ehm, uh, igli buff. buff. Igli Wiggle buff. Gigl buff. buff. buff. E poi c'è... <ride> Wiggle. E che è? Che Wiggle. Fai anche piacente Non lo so non so chi è chi caccia si duolingo <ride> duolingo <ride> siiii sì, sì. eh? vediamo l'evoluzione di coso spenghi i condizionatori, fa freddo tu fai freddo ho oh, freddo okay. chiudi wow Firo al 27 non ci interessa togli Firo da vasco <ride> Sì l'evoluzione Faccia. Come lo si è voluto? Come lo si è voluto? Mi sa che si è volo il 36 oh, mi hanno imbrogliato. Comunque ci fermiamo qui. Curiamo i Pokémon? Se abbiamo tagliato metà delle eh, non importa, ok. Noi siamo arrivati a mezz'ora e quello è quello che importa. E comunque abbiamo raggiunto una nuova città quindi. I soliti percorsi vanno fatti a parti separate perché. Allora ci fermiamo appena arriviamo a un... No. Cosa? Ok, torna pure quando... Ah, pensavo... Ehm... Uh. Perfetto. Eh. Quindi salva... Ci vediamo alla prossima parte dove inizieremo a Zuropoli. Sì. Aia papà. Zuropia la papà io. E dei oh, nuovi oh, aggiornamenti oh. del canale... Da... No. E qui adesso no. è altro, potete ritrovare sì. il sì. l'episodio pri prima di questo se l'avete perso. Sì, va bene, c'è. Il prossimo episodio se, se, no. è, se è uscito. E quindi in terra playlist. E ricordatevi di iscrivervi. No. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.